in questo nuovo video tutorial mostrerò come realizzare questo sfiziosissimo top che io ho deciso di chiamare top sun per poterlo realizzare io ho utilizzato il filato della mistrico filati linea topless e ho usato due colori il colore oro e il colore cru lavorando due fili contemporaneamente per la parte sotto io ho lavorato insieme il colore oro e il colore cru per la parte sopra ho lavorato insieme due fili del colore oro questo top è una taglia S per una taglia ho usato 200 grammi del filato color oro 100 grammi del filato colore e cru per una taglia M dovete andare a comprare 50 grammi in più per colore per una taglia L 100 grammi in più per colore, in descrizione come sempre vi lascio il sito uncinetando con i filati da cui potete acquistare il mio stesso filato anche negli altri colori e io ho lavorato sempre con l'uncinetto numero 5 per quanto riguarda la lavorazione è semplicissima ho optato per un punto molto semplice e un giro che viene sempre ripetuto per la parte alta, mentre per la parte sotto sono andata a realizzare le pigne per quanto riguarda l'inizio non si parte dal basso, non si parte dall'alto ma si parte dall'altezza dell'ombelico, quindi mi raccomando lo dico anche nel video, quando andate a montare le catenelle prendete la larghezza del vostro seno e andate a montare tante catenelle tenendo presente il multiplo e fino ad arrivare alla circonferenza che vi serve, e a quel punto io ho lavorato dei giri con il col unendo le crue e l'oro e gli ultimi giri invece soltanto con l'oro sono arrivata all'altezza del degli scarpe a quel punto sono andata a realizzare le bretelle, io le ho fatte sottili ma voi le potete fare anche più doppie, una volta quindi realizzata la parte di sopra sono andata a creare la parte di sotto, ossia questo, eh, mo eh, questo motivo che ha dato un movimento alla maglia e che adoro perché è molto molto particolare è la classica lavorazione a pigne quindi vi spiegherò eh, come fare tutti i giri e mi raccomando io dico anche come fare se volete farla un po' più lunga ma io vi consiglio casomai di lavorare di più questa parte e fare questo portino di questa altezza non farla troppo larga, però cioè troppo lunga però potete fare come meglio eh, preferite. Detto ciò, come sempre spero che anche questa creazione vi piaccia che desiate realizzarla e se è così mi raccomando poi mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Incentando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di un e Spruzzare, oppure come sempre potete poi attaccarmi su Instagram dove mi troverete sia come Elsa Faccio che come centando con i filati e noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial per realizzare il nostro top io utilizzerò il filato topless lavorando a doppio e ho scelto questi due colori che sono il colore oro e questo colore è crù o anche un panna molto scuro. All'inizio lavorerò questi due colori insieme poi lavorerò soltanto sempre a filo doppio il colore oro e poi ricomincerò di nuovo a lavorare con il filo doppio. Comunque vi spiegherò meglio durante la lavorazione del nostro top. Io ho montato 127 catenelle, eh, scusate, 126 catenelle, lavorerò con un Numero 5 e la lavorazione che andiamo a fare si ottiene su un multiplo di 7. Mi raccomando: questa volta non iniziamo né dai fianchi eh, né da mh, sotto al seno, ma iniziamo ad altezza dell'ombelico e andremo a salire. Quindi, mi raccomando, dovete, per poter prendere bene la misura, calcolare la circonferenza del vostro seno. E da lì andare a mettere tante catenelle quanto vi occorrono per poter, appunto, arrivare alla larghezza che vi serve secondo me, a seconda, quindi del seno, quindi non è neanche una seconda. Una seconda di una taglia, se siete s m o l, perché una s può avere anche una terza o una quarta di seno. Quindi misurate la circonferenza del seno e montate tante catenelle, tenendo presente che è un multiplo di 7 fino ad arrivare alla larghezza che desiderate. A questo punto, possiamo andare a fare il nostro primo giro. Per la parte di sotto non vi preoccupate, perché poi andremo a fare un secondo motivo nella parte di sotto che va ad allargarsi. Quindi, anche se sotto avete i fianchi più larghi, non ci sono alcun tipo di problemi. Quindi andiamo a fare in questa maniera il nostro primo giro che poi in realtà è il giro che andremo sempre a ripetere. Andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, 2 catenelle, salto 2 catenelle, entro nella terza e realizzo una maglia alta, 2 catenelle, 1, 2. Salto 2 catenelle, ricomincio da capo, quindi vado a fare una maglia alta all'interno della terza catenella, una maglia alta nella maglia alta nella catenella successiva 2 catenelle 1 e 2, salto 2 catenelle, entro nella terza e realizzo una maglia alta. 2 catenelle 1 e 2, ricomincio da capo. Facciamo un'ultima insieme. Salto 2 catenelle, entro nella terza, realizzo la mia prima maglia alta. Una maglia alta sopra la maglia alta, sopra la catenella successiva. 2 catenelle, salto 2 catenelle, entro nella terza, realizzo una maglia alta. 2 catenelle salto 2 catenelle ricomincio da capo devo andare a fare questo per tutto il mio primo giro sto per terminare il mio secondo il mio primo giro e come vedete ho terminato con una maglia alte 2 catenelle entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima come vi ho detto questo è quello giro che andremo sempre a ripetere quindi andremo a fare 3 catenelle che sono la prima maglia alta una maglia alta sopra la maglia alta successiva 2 catenelle, maglia alta sopra la maglia alta. 2 catenelle 1 e 2, e si ricomincia da capo andando a fare, come vi ho detto, una maglia alta sopra le prime due maglie alte. Quindi una, 2 due catenelle, una maglia alta sopra la maglia alta. E di nuovo 2 catenelle. Quindi io continuerò così per qualche giro utilizzando questi due colori. Poi toglierò questo e cru e lavorerò soltanto con il colore dell'oro. Vi dirò naturalmente, dopo quanti giri ho cambiato colore e via discorrendo. Vi dirò naturalmente quanti giri ho fatto prima di arrivare a fare gli scaffi e a fare le nostre spaldine. Allora sono andata a ripetere i miei il mio motivo per 13 volte quindi quattro giri ripetute 13 volte però dove ho i marcatori prima di mettere i marcatori sono andata a rifare il primo giro in modo tale poi da poter contare i miei archetti. Qui vedete, ho la maglia alta e ho i miei uh, ventaglietti, una maglia alta 3 catenelle e una maglia alta. Io ne ho uno in totale. però voi naturalmente potete farla più lunga per quanto riguarda i marcatori, io mi sono andata a contare le strisce di uh, maglie di maglie alte doppie e ne ho un totale di 19 e ho fatto in questa maniera ne ho messe 9 dietro e 9 avanti ma i marcatori mi avvicino così potete vedere meglio vedete uh, ho messo in questa maniera ho messo 7 maglie e, cioè, scusatemi 7 strisce di maglie alte dopo la settima ho messo il marcatore stessa cosa da quest'altro lato quindi tra un marcatore e un altro marcatore ci sono sette strisce di due gruppi di maglie alte e subito dopo abbiamo il marcatore stessa cosa anche dietro in modo tale che per gli scalfi io ho lasciato libere due strisce di due maglie alte eh, di due maglie alte e tre strisce di una maglia alta quindi, se avete delle strisce in più, mi raccomando, quella che va più in più va sempre sul davanti e per una taglia M io vi consiglio di lasciare due ehm, tre, anche in questo caso, tre strisce di 2 maglie alte do, di due maglie alte e tre strisce di una maglia alta, mentre per una taglia L vi consiglio di lasciare tre strisce di 2 maglie alte libere e quattro strisce di una maglia alta. Sì, naturalmente sia da questa parte da quest'altra parte per avere uno scappo um, largo detto ciò possiamo andare a creare le nostre um, Spalline perché non realizzeremo uh, delle vere e proprie uh, delle, delle vere e proprie uh, mh, bretelle mettiamo così ma delle spalline e andiamo a lavorare in questa maniera come vedete vedere, io il primo marcatore l'ho messo dove naturalmente mi inizia il fine inizio il giro, in modo tale da non dover andare a tagliare il filo e vado a lavorare in questa maniera: vado a fare 3 catenelle: che sono la mia prima maglia alta. Vado la maglia alta successiva e realizzo una maglia alta, 2 catenelle, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta. 2 catenelle, vado dove ho le successive due maglie alte, vado a fare due maglie alte. E per me, come spallina, la larghezza va più che bene. Se voi volete fare delle spalline un po' più larghe, andate a lavorare anche sopra l'ultima sopra la maglia alta successiva. Quindi, io mi giro con la lavorazione e vado a lavorare normalmente il mio giro. Quindi, scusatemi, 3 catenelle che sono stata prima maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva. 2 catenelle, maglia alta sopra la maglia alta successiva, 2 catenelle, 2 maglie alte sopra le due maglie alte, quindi una e la seconda vado dove abbiamo fatto la terza catenella e continuiamo così fino ad arrivare all'altezza delle spalle e naturalmente faremo la stessa numero di giri, scusatemi. Faremo lo stesso numero di giri, sia da questa parte, che da quest'altra parte, che nelle due parti dietro. Io vi dirò quante volte ho ripetuto il giro e poi li andremo a cucire. E ecco, vi farò vedere come proseguire poi per fare la nostra maglia. Allora, ho ripetuto il giro per 10 volte sia avanti che dietro e sono andata poi a cucire. E adesso dobbiamo andare a riprendere la lavorazione sotto per fare un punto diverso e rendere quindi questo che adesso è un toppo, una maglia. Per fare la parte di sotto tornerò a lavorare con i due filati diversi di diverso colore e uh, infatti li ho già riuniti e adesso possiamo quindi andare a fare il motivo della parte inferiore del vestito. Io, eh, delle, scusatemi, della maglia, vado a fare 3 catenelle che sono la prima maglia alta. Vedete, io mi trovo sopra la striscia delle due maglie alte. Vado nella maglia alta successiva e vado a fare un'altra maglia alta. 2 catenelle 1 e 2 vado dove ho la maglia alta singola e vado a fare sei maglie alte una due tre quattro cinque scusate il filo e sei 2 catenelle e ricomincio da capo quindi vado dove ho le due maglie alte e alizio una maglia alta sopra ogni maglia alta quindi una due 2 catenelle una 2 vado nella maglia alta singola e vado a fare 6 maglie alte quindi una due 3 4 5 e 6 2 catenelle 1 2 ricomincio da capo quindi una maglia alta sopra ogni maglia alta 1 2 2 catenelle 1 2 sei maglie alte dove ho la maglia alta singola una due tre quattro cinque scusatemi cinque e sei due catenelle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 2 catenelle 1 e 2 prendo il filo vado dove ho la prima delle mie sei maglie alte vado a fare una maglia alta catenella di separazione vado la maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta catenella di separazione vado nella maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta Catenella di separazione, vado la maglia alta successiva e alizio un'altra maglia alta. Catenella di separazione, vado nella quinta maglia alta e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, vado nell'ultima maglia alta e realizzo una maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, ricomincio da capo quindi una maglia alta sopra la prima maglia alta una maglia alta sopra la seconda maglia alta 2 catenelle 1 e 2 vado dove ho la prima delle 6 maglie alte realizzo una maglia alta catenella di separazione vado la maglia alta successiva realizzo una maglia alta catenella di separazione maglia alta successiva e vado a fare un'altra maglia alta catenella di separazione vado la maglia alta successiva realizzo un'altra maglia alta Catenella di separazione, entro nella quinta maglia alta e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, vado dove ho l'ultima maglia alta e realizzo una maglia alta. 2 catenelle, una, due, e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio secondo giro. Sto terminando anche il mio secondo giro, ho fatto le ultime due catenelle, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima 3 catenelle, inizio il terzo giro 3 catenelle che sono stata prima maglia alta, quindi una, due, tre, una maglia alta sopra la maglia alta successiva 3 catenelle, una, due, tre vado tra la prima e la seconda maglia alta e realizzo una maglia bassa 3 catenelle 1 2 3 vado la maglia alta successiva eh, vado tra le due maglie alte successive dove ho la catenella di separazione vado a fare un'altra maglia bassa 3 catenelle 1 2 3 vado tra le successive due maglie alte vado a fare una maglia bassa 3 catenelle scusate un attimo si logico ok. una due tre vado tra le due maglie alte successive vado a fare una maglia bassa 3 catenelle una due tre vado le due maglie alte successive alizio una maglia alta una maglia bassa 3 catenelle una due tre e ricomincio da capo quindi vado dove ho la prima maglia alta e realizzo una maglia alta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 Vado nel primo archetto di 3 catenelle che mi separa le prime due maglie alte, quindi salto questa e vado direttamente nella prima che mi separa due maglie alte e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto successivo e realizzo un'altra maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto successivo e realizzo un'altra maglia bassa. 3 catenelle 1 2 3 vado nell'archetto successivo e realizzo un'altra maglia bassa 3 catenelle 1 2 e scusate 4 catenelle 3 e 4 salto l'ultimo archetto di 3 catenelle che mi separa la maglia bassa dalle maglie alte e ricomincio da capo quindi vado nella prima maglia alta e realizzo una maglia alta vado alla maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta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 3 catenelle 1 2 3 vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa quindi ho un totale di 3 archetti 4 catenelle 1 2 3 4, e 4 ricomincio da capo devo fare questo per tutto il mio quarto giro sto terminando anche il quarto giro ho fatto le 4 catenelle entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima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 4 catenelle 1 2 3 e 4 e ricomincio da capo devo fare questo per tutto il mio quinto giro sto terminando anche il quinto giro ho fatto le 4 catenelle entro nella terza catenella iniziale Ops, scusatemi entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima Sesto giro vado a realizzare 3 catenelle che sono la prima maglia alta, una maglia alta all'interno della di nuovo della prima maglia alta, prendo il filo, vado alla maglia alta successiva e realizzo 2 maglie alte, una, due, 4 catenelle, una, due, tre e 4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 3 e 4 e ricomincio da capo devo fare questo per tutto il mio sesto giro sto terminando anche il mio sesto giro ho fatto le 4 catenelle entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima settimo giro realizzo 3 catenelle che sono sta prima maglia alta una maglia alta sopra la maglia alta successiva catenella di separazione, vado alla maglia alta successiva e realizzo una maglia alta, vado alla maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, vado nell'archetto che mi separa le due maglie basse e realizzo una maglia bassa, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, ricomincio da capo, una maglia alta sopra la prima maglia alta una maglia alta sopra la maglia alta successiva catenella di separazione una maglia alta sopra la maglia alta successiva eh, vado una maglia alta successiva e alzo un'altra maglia alta 5 catenelle 1 2 3 4 e 5 vado tra le due maglie basse nell'archetto di 3 catenelle realizzo una maglia bassa 5 catenelle 1 2 3 4 5, e 5 ricomincio da capo devo fare questo per tutto il mio settimo giro ho terminato anche il settimo giro poi ho fatto le 5 catenelle ho fatto una maglia bassissima ottavo e ultimo giro almeno per me poi naturalmente se voi volete allungarlo vi dirò come fare per poterlo allungare e andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta una maglia alta sopra la maglia alta successiva 3 catenelle 1 2 3 vado dove ho la maglia alta successiva e realizzo una maglia alta Una maglia alta sopra la maglia alta successiva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 3 catenelle 1, 2. Una maglia alta sopra la maglia alta successiva. Scusate, mi devo tirare un po' il filo. Una maglia alta sopra la maglia alta successiva. 3 catenelle 1, 2, 3. Una maglia bassa nell'archetto di 5 catenelle. 3 catenelle 1, 2, 3. Archetto successiva maglia bassa 3 catenelle 1, 2, 3, e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio settimo giro. Allora ho finito anche l'ottavo giro, e come vi ho detto, io mi fermo qui. Ma vi voglio far vedere se dovete fare qualche giro in più. In realtà è semplicissimo: andate a fare 3 catenelle, che sono stata prima maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva. 3 catenelle e di nuovo una maglia alta sopra la maglia alta una maglia alta sopra la maglia alta successiva 3 catenelle 1 2 3 vado nell'archetto di 3 catenelle faccio la maglia bassa 3 catenelle 1 2 3 archetto successivo maglia bassa 3 catenelle 1 2 3 archetto successivo maglia bassa 3 catenelle 1 2 3 e si ricomincia da capo quindi vedete avete questo effetto e naturalmente potete fare quanti giri volete aumentando sempre gli archetti qui questo se volete aumentare qualche altro giro però io come vi ho detto mi fermo a questo e quindi una volta fatto ciò la mia maglia è terminata